Ho scelto Cusano. Un importante che riguarda l'attività che ho svolto questa mattina. Come sapete, sin dal mese di agosto è partito un piano di pulizia straordinaria dei caricovini e è stato avviato il piano Togli, cioè ossia il piano di pulizia delle in torri che ovviamente gli alberi lasciano cadere sulle strade. abbiamo inteso creare un gruppo di lavoro che integri sostanzialmente questi interventi affinché vengano effettuati in maniera omogenea, quindi con un solo passaggio, che è ovviamente, nelle strade si può procedere tanto alla pulizia delle barriere dei domini quanto alla spazzatura e alla rimoscita delle forze. Tutto questo per riuscire ad essere più efficienti possibili, eh, creando un meno eh, disagi. Le caditoie, le caditoie, queste infernali caditoie che creano questi laghi artificiali a Roma ogni volta che, che piove. Di questo ma insomma anche del, del decoro, della pulizia della nostra città si è parlato questa mattina a Roma. In una conferenza stampa dove era presente il sindaco Virginia Raggi, l'avete sentita, ne, abbiamo, ne parliamo in collegamento insieme a Daniele Diaco che è presidente della Commissione Ambiente al Comune di Roma. Ben trovato presidente, buonasera. Salve, buongiorno a voi, grazie per l'invito. Grazie Presidente. Si sta mettendo le Salve. mani evidentemente in Ama, Presidente, perché insomma oggi era presente il nuovo amministratore unico di Ama, Antonella Giglio. È stato presentato ufficialmente dal sindaco Virginia Raggi. Questo è un nuovo corso per la partecipata del Comune di Roma. Che cosa cambierà? Allora Noi intanto eh, da oggi abbiamo segnato un momento importante, in primis perché è una conferenza stampa eh, fondamentale che eh, dà eh, delle novità eh, importanti sul ciclo dei rifiuti a Roma, eh, noi vogliamo eh, da, come, come da programma portare avanti il programma dei rifiuti zero, perciò quello che è stato individuato, insomma, le azioni eh, fondamentali per chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, eh, vogliamo iniziare con, eh, intanto con, il con la raccolta eh, del, dei rifiuti per le utenze non domestiche, eh, è importante insomma, iniziare da, da lì perché eh, sappiamo che negli anni a venire ci sono stati tanti disservizi, ma comunque è un modo per eh, iniziare un progetto di raccolta differenziata a tutto tondo. Ecco, la, le utenze non domestiche a Roma eh, sono migliaia, mm. eh, come sappiamo Roma ha un bacino di utenze domestiche importanti, ma eh, dobbiamo anche sottolineare che molte non sono censite, e questo provoca eh, sia eh, delle problematiche eh, fiscali, chiaramente eh, che vanno a innalzare poi le, la tariffa eh, dei rifiuti ma uh, delle problematiche anche sul, uh, sul decoro della certo. città, perché solitamente insomma, troviamo uh, dei, dei cartoni depositati sul ciglio della strada, presso chiaramente il tende di immondizia, ed è chiaro che uh, sia per un discorso di decoro che uh, per un discorso di riciclo vogliamo iniziare da lì, <ride> anche come, uh, come progetto pilota, è importante servire um, le utenze non domestiche che producono una quantità uh, sia di umido, chiaramente eh, facendo riferimento alle, uh, alle attività di ristorazione, ma sì. anche diciamo, um, di cartoni chiaramente che vengono prodotte da... Uh, dalle altre utenze, eh sì, insomma. perché ecco Presidente noi... Diago, diciamoci la verità, eh, camminare in zone turistiche molto belle del centro storico che sono sicuramente frequentate eh, dai viaggiatori e, e ovviamente piene di locali vuol dire camminare in mezzo no, a, a mondezai veri e propri dove ci sono delle buste abbandonate, proprio si creano degli angoli disastrosi, tutto questo fa male alla città in generale? Eh, ma infatti, come appunto le dicevo, noi dobbiamo dare mh, in primis un'immagine di una città pulita efficiente ma allo stesso tempo sostenibile perché la raccolta dei rifiuti e la raccolta differenziata non è soltanto un modo per rendere la città più pulita e più decorosa ma è anche eh, un segnale importante fondamentale per rispettare l'ambiente. Ecco, La raccolta differenziata sì. eh, diciamo, guarda molto a questo aspetto chiaramente sì. della, della sostenibilità noi puntiamo con un progetto pilota eh, nel primo municipio e nell'undicesimo municipio che sono poi di fatto i municipi più, ehm, eh, più consistenti. Già sono dire, intervenute, in vero? Scusi, Presidente, interrompo per arrivare al nocciolo della questione, sono già intervenute delle squadre su questo lavoro. Sì, no? noi abbiamo già iniziato un progetto pilota, Giovedì, e insomma, mh, 40, che 40 strade drive. sono state insomma, pulite. Sì. Sì, sì, esattamente. Lungotevere, Cristoforo Colombo, Laurentina, Aurelia, Abia, Ardiatino. Anche. Ah, okay. sì, anche, anche Bene Marconi, che è mm. diciamo una, una zona eh, dove sono presenti numerose attività commerciali, sia diurne che notturne. e Noi inizieremo in questi due municipi. Cioè abbiamo iniziato, mi scusi, in, in un progetto pilota che poi ad aprile, insomma. Eh. inizierà effettivamente ecco, noi vogliamo poi arrivare diciamo, dopo questo progetto pilota a una raccolta differenziale del 100% perciò verrà esteso in tutta Roma su tutto il tessuto urbano e, e chiaramente vogliamo ricoprire tutte le utenze inoltre vogliamo con, con questo eh, progetto vogliamo censire tutte le attività commerciali perché come ben sappiamo molte utenze commerciali non sono censite a Roma insomma nascono sì. con molta facilità però poi di fatto la tariffa dei rifiuti non viene, non viene pagata, perciò si crea sia un disservizio chiaramente una mancanza di, di, di introiti chiaramente sul, sul piano fiscale, ma anche sul piano del decoro, perché poi alla fine non, non vi è controllo. Insomma, eh, se, e... senta c'è un sms da parte di un'ascoltatrice si chiama Marta: al nostro numero 334-9229-505, chiede se ci saranno interventi in manutenzione anche sugli alberi. Mi scusi, anche? Sugli alberi, sugli alberi, sì. Ci saranno? Sì, eh, assolutamente sì, diciamo, ci discostiamo dal, dal tema ah, A, qui tema, nel tema servizio giardini e sì. dipartimento eh. ambiente. Noi adesso abbiamo una, diciamo uno stanziamento di fondi importante che è in circa di circa 9 milioni, ehm, 5 milioni eh, sulla manutenzione del verde verticale e 4 sul verde orizzontale. Eh. Eh, sono come dire, anche, anche, anche questa è una somma importante che dà ampio respiro per la manutenzione del verde. Noi eh, chiaramente dobbiamo partire eh, adesso con una programmazione con un programma ben dettagliato, perché negli anni passati vede, eh, gli interventi sul verde sono stati, sono stati eseguiti molto eh, in, in diciamo, una situazione un po' randomica, ecco, senza una, una progettazione, una programmazione, ed è chiaro che poi. Gli interventi eh, sono stati anche molto eh, violenti sulle alberature e questo non è un bene perché l'alberatura eh, diciamo è un qualcosa che deve essere tutelato, cioè il verde è una risorsa e non è un problema. Mm. Noi dobbiamo cambiare la prospettiva a Roma e iniziamo eh, già con uno stanziamento di fondi importante, ma eh, da adesso in poi stiamo ridisegnando la filosofia verso la manutenzione del verde, perciò vogliamo eh, anche dare maggiore respiro al servizio giardini, io auspico che i servizi verranno mano a mano internalizzati e non più esternalizzati per efficientare poi chiaramente quel servizio ma comunque dare lustro all'amministrazione, abbiamo le risorse, abbiamo gli strumenti ed è bene utilizzarli. Certo, certo, notavo ovviamente per quella che è la mia visione a livello di quartiere che c'è stato un periodo in cui si notavano un maggiore intervento. Ultimamente la situazione sembra di nuovo precaria, per cui parlo dei cassonetti, eh, Presidente. Come mai si va un po' a strappi? Da cosa dipende se è stato possibile focalizzare? Noi in primis vogliamo chiudere il ciclo dei rifiuti a Roma, perciò oggi la conferenza, come dicevo, è un segnale importante eh, che dà delle informazioni eh, utili per il cittadino. Vogliamo portare avanti eh, il tema delle isole ecologiche, un tema che eh, riguarda tutti i cittadini romani, tutti i municipi. E, eh, per, i, sicuramente... per, i, per i grandi rifiuti, insomma, per, eh, eh, sì, rifiuti per i rifiuti ingombranti, diciamo così. Mm, sì, non soltanto ingombranti, noi vorremmo poi anche a mano creare delle, delle isole ecologiche un po' più piccole insomma, per agevolare anche il conferimento. Però, eh, eh. come vi dicevo, l'isola ecologica, eh, la, la raccolta differenziata mh, per utenze non domestiche, chiaramente anche quella per le utenze domestiche, sono gli strumenti che eh, fanno parte del piano del, eh, del, nostro, del nostro indirizzo curito, è quello che chiaramente fa riferimento ai rifiuti zero, che poi porta a un, a, a, a, diciamo alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Noi vogliamo eh, portare avanti la delibera 72 di Tronca che eh, prevede 32 isole ecologiche a Roma mm. eh, e eh, abbiamo con, mh, per questo motivo convocato anche una commissione ambiente per trattare il tema eh, nello specifico. Ecco, molti municipi eh, avranno eh, nel, nel proprio quartiere, nei propri quadranti eh, un'isola ecologica insomma che tra la possibilità poi al cittadino di conferire i rifiuti, noi per esempio adesso eh, sulle 32 isole ecologiche siamo arrivati a, a, ad aver individuato 10 aree, perciò a installare 10, eh, 10 diciamo, strutture e sicuramente intanto partendo dalla eh, zona più periferia o comunque diciamo, la periferia di Roma insomma, che Sicuramente in questo momento soffre per, per svariati motivi, insomma, una parte, parte di Roma è che nel tempo sono state abbandonate. Per esempio, io faccio riferimento al municipio Sesto, che nell'individuazione diciamo, delle, delle aree individuate da, da AMA, l'amministrazione del municipio ha individuato altre aree diciamo, alternative più idonee sicuramente per l'installazione di isole ecologiche lavoro è un lavoro importante no, il lavoro è importante insomma... eh, aggiungo io che è necessaria anche come dire usare un po' il pugno di ferro nei confronti della cittadinanza perché il, potenzi... Ma, il guardi, potenziamento vabbè, delle isole è... ecologiche va bene però sempre per esperienza personale eh, da me sanno tutti dove si trova l'isola ecologica però proprio ieri notavo un bel materasso in terra vicino ai cassonetti quindi eh capisce quello che sto dicendo no? guardi è noi dobbiamo che... la, la raccolta differenziata è un cambio un cambiamento culturale ecco diciamo eh, sicuramente il cittadino non è abituato comunque eh, si è iniziati con un progetto di raccolta differenziata a Roma eh, di fatto senza una vera programmazione, progettazione senza eh, una come dire, una Sensibilizzazione poi verso il cittadino, cioè io direi quasi di facciata. Ecco, la raccolta differenziata invece eh, ha bisogno di una, come dire, informazioni ben dettagliate e precise: cioè, il cittadino deve sapere cos'è il rifiuto, dove deve essere conferito e dove andrà quel rifiuto, questo mm. è importante. Eh, perché il cittadino eh, deve essere a conoscenza della, della filiera della, del proprio rifiuto perché di fatto quello è c'è una campagna anche informativa di educazione, di sensibilizzazione verso il cittadino deve essere fatta partendo dalle scuole per i più piccoli perché eh, come abbiamo detto oggi in un convegno sono il futuro della nostra città e sicuramente loro eh, devono crescere una cultura eh, verso il rifiuto, il rifiuto è una, una risorsa, c'è cioè la parola rifiuto di per sé già errata. E anche l'adulto, il eh, genitore di oggi, deve essere informato chiaramente e comunque deve certo. conoscere il valore del rifiuto e quanto quel rifiuto inquina. Ecco, Questo è importante, Bene. inserito nella consapevolezza dei cittadini romani. Anche noi, oddio, insomma, qualche scetticismo <ride> ce l'ho, però diciamo, confidiamo tutti, può darsi che, come dire, la teoria del vetro rotto, no? se si comincia a vedere che le cose vanno bene e non soltanto immondizia per strada. L'importante è dare mille impulsi a Roma, gli impulsi sono fondamentali, bisogna dare, per un minuto se dobbiamo dare il buon esempio, per ah certo. portare avanti delle pratiche virtuose, bene. ecco, questo... Io credo sia doveroso. Daniele Diaco, presidente commissione ambiente e comune di Roma, un compito importante. Ha avviato il nuovo piano A, ma vedremo quali saranno i risultati. Intanto la ringrazio per essere stato e con anche noi. La i tecnici casa dal primo dicembre, una vittoria importante per questa amministrazione, volevo ribadirlo. Perfetto, grazie, grazie, grazie. Diaco. Buon Puoi lavoro, vederci, grazie a, a, lei, prese, buon lavoro a tutti. Grazie, grazie, tutti. Grazie a tutti. <ride>